Cambiano come siamo lieti di inaugurare questa installazione dal titolo Effetto domino, prendi parte al cambiamento. È un'installazione ideata e realizzata in collaborazione dall'Ambasciata del Terzo Paradiso delle Colline Torinesi, da Riland, l'associazione impegnata nella resilienza e nel riciclo dei rifiuti urbani, e dall'Ecomuseo dell'Argilla Mullab. Siamo lieti di ospitare il simbolo del terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto che arricchisce di significato la nostra manifestazione. Ma per spiegarvi il tutto passo la parola a Alberto Guggino, l'ambasciatore del terzo paradiso delle colline torinesi. Sì, grazie. Eh, io qui sono in duplice du veste come autorità per rappresentare il Comune di Monbello, ma adesso principalmente appunto come ambasciatore del Terzo Paradiso. Che cos'è il Terzo Paradiso? Vedete che abbiamo realizzato eh, tre cerchi, eh, eh, mi avvicino e mi metto di qui così, sono tre cerchi che abbiamo realizzato con i mattoni della fornace carena che rappresentano... Il, questo simbolo di voluto da Michelangelo, disegnato da Michelangelo Pistoletto, che si chiama appunto terzo paradiso e provo a spiegarvelo rapidamente. Il primo cerchio rappresenta la natura incontaminata, il primo paradiso. Il terzo cerchio, quello in più in fondo, rappresenta quello che l'uomo ha pensato potesse essere un paradiso sulla Terra, cioè quello fatto dall'artificio, dalla tecnologia, dall'uomo che ha sfruttato la Terra con la tecnologia ma che ha prodotto, come possiamo vedere all'interno del cerchio, dei rifiuti. E, e dei danni all'ambiente allora qual è il terzo paradiso? il terzo paradiso è l'unire il primo paradiso con il terzo paradiso cioè la natura incontaminata con l'uomo che con la tecnologia si mette al servizio dell'ambiente per rispettare l'ambiente e rispettare le persone, e questo è il terzo paradiso ed è un qualche cosa che viene chiamata un'opera d'arte collettiva, perché da una parte è stata realizzata insieme, ma dall'altra parte è proprio il, il fatto di generare un cambiamento sociale che è necessario di questi tempi, tutti parliamo di cambiamenti climatici, di crisi crisi ambientali, eccetera, ecco che è fondamentale che ognuno si prenda cura ed ecco perché abbiamo fatto i tre cerchi con i mattoni i mattoni della fornace che ci ha offerto la fornace carena, appunto di, di cambiare servono a rappresentare l'effetto domino cioè noi sappiamo che con la nostra piccola azione possiamo nei confronti della natura prendendoci cura in questo caso della pianta che è al centro in questo terzo paradiso che come vedete c'è una ruota di camion messa per contenere una pianta che si sviluppa, ecco che ognuno di noi, se si prende cura di quella pianta, se si prende cura di un piccolo pezzo dell'ambiente, può generare un effetto domino, ed è quello di cui abbiamo bisogno per provocare un cambiamento che ci faccia stare meglio tutti. Questo è il simbolo di quest'opera che abbiamo realizzato, insieme al Moon Lab, il nostro eco-museo qui di Cambiano, e all'associazione Off Grid, che adesso vi, vi, vi presenteranno e saranno loro stesse a presentare le loro attività. L'altra associazione che partecipa a questa si chiama Ciò che vale, è un'associazione del mio piccolo comune di Monbello, perdonate la fascia, ma era appunto per questioni istituzionali, e dove appunto c'è questa piccola associazione che si occupa appunto di cambiamento e di generare la, come dire, la consapevolezza nelle persone che insieme possiamo fare grandi cose. Allora passo la parola adesso a Paola del Moonlab per raccontarci il, la loro attività. Grazie. Allora, io sono Paola appunto del Mulla Museo dell'Argilla, un'associazione culturale che si prende cura ormai dal 2000 di uno spazio dismesso, di una fornace che quindi non è più utilizzata. E in questo spazio c'è un edificio bellissimo, anzi vi invitiamo eh, a venirci a trovare. Abbiamo lo stand poco più avanti, il gazebo giallo, vi diamo tutte le informazioni che, che servono e, e poi c'è un'area all'aperto molto bella in cui... Eh, è stata eh, sperimentata una bellissima operazione di rinaturalizzazione di una cava dismessa quindi è uno spazio molto particolare e noi in questi spazi e muovendoci anche sul territorio proponiamo attività eh, che valorizzino la scoperta di questo territorio e la materia argilla che è un po' insomma quella che ci contraddistingue siamo particolarmente contenti di essere stati invitati dal comune di cambiano a collaborare con queste due associazioni con cui non avevamo mai collaborato e chissà che da qui non possano nascere cose nuove, quindi siamo molto contenti. E abbiamo messo a disposizione di questo terzo paradiso un nostro gioco rituale. Noi al Moonlab salutiamo i visitatori sempre con questo gioco che è il domino dei mattoni, che qui ha preso una forma nuova e siamo contenti di inaugurarlo oggi insieme a voi. Grazie. Beh, allora, eh, scusate la veste simpatica, fatemi dire, ma d'altronde noi vogliamo, le, la nostra associazione cerca proprio di fare questo, cioè di sorridere, fatemi dire, eh, perché noi vediamo gli oggetti, i materiali, li vediamo in un'altra veste, come avete per esempio visto nel caso dei jeans che diventano un vaso. La nostra associazione nasce nel 2015 per promuovere le pratiche a basso impatto ambientale, ma poi si è sviluppata con altre idee, quelle di occuparsi di riuso creativo, di fare cose buone per l'ambiente ma valorizzando l'esistente. Eh, All'interno di questo terzo paradiso vedete degli oggetti mh, che consideriamo rifiuti, in realtà molto spesso i materiali di scarto possono essere valorizzati e ne abbiamo, oggi faremo un po' di riuso creativo qui, chi vuole partecipare siete ben accetti. Io comunque ringrazio il Comune e tutta l'amministrazione per averci invitato, perché questo è un momento di eh, fatemi dire, coordinamento anche con le altre associazioni, quindi ringrazio Moonlab e um, Alberto Guggino eh, proprio perché in questo modo si crea rete voi sapete che le reti di persone sono importanti per creare grandi progetti come associazione noi eh, quindi come Offred Italia abbiamo in mente di creare un progetto in un comune che speriamo sia quello di Cambiano che è un parco sperimentale per la resilienza e il riuso eh, spero insomma di poter collaborare anche con tutti i cittadini in un prossimo futuro ringrazio anche i ragazzi dell'associazione hanno collaborato, eh, li riconoscete dai cappelli o da quelli che insomma maneggiano nell'area. Mm? Grazie a tutti grazie ancora. Uh, bene, ringrazio tutti. tutti, voglio ringraziare anche Beatrice Verri del Comune di Pino che ha condiviso questo momento, ringrazio ovviamente Alberto per tutto quello che, che, che ci ha presentato e che ha fatto e lo invito a, a farci vedere veramente questo, questo, questo effetto domino. Dai dai! Facciamo il video Facciamo il video! Venite, venite a parlare! Dai, lo facciamo anche Vai a a Detto via. Io ti rompo per il mezzo. Ma faccio partire qua? No, di là. Vai Paolo, vai via. No, Aspetta, eh, aspetta che ti ah, metti. Pronti? 3, 2, 1, via! Dai,